Ciao a tutti! Oggi vediamo queste bellissime forbici in acciaio inox. Innanzitutto vediamo sul nostro volantino in particolare queste con il manico in nylon. Sono tutte forbici prodotte a Premana in provincia di Lecco dalla ditta Pomoni, è una ditta artigianale che lavora da tre generazioni l'acciaio per eh, la produzione di queste bellissime forbici. Questo è il modello più piccolo, sono eh, 155 mm, quindi poco più di 15 cm acciaio inox di alta qualità e nylon molto resistente. Sono i due materiali che costituiscono queste forbici. Questo è il modello leggermente più grande, 19 cm. Queste misurano 21 e il modello più grande arriva a 24 cm sono farbici adatte a molteplici usi in ufficio con carta e cartone sartoria per stoffe e tessuti anche di spessore elevato in cucina per carne pesce e verdure sono tutte lavabili in lavastoviglie essendo acciaio inox non si ossidano L'affilatura è perfetta e duratura proprio grazie l'acciaio speciale che le costituisce queste invece sono sempre degli stessi materiali quindi acciaio inox e nylon ma specifiche per la cucina qui vediamo che le lame hanno un lato dentato questo serve proprio quando si taglia la carne, il pesce o le verdure a non far aderire sulla lama, quindi restano più facili anche da pulire. Questa è ancora più specifica. e ha la particolarità di potersi aprire quindi il fatto che si possa smontare è comodo per pulirla perfettamente di ogni traccia di verdura o di pesce naturalmente come ho già detto tutte queste forbici vanno anche in lavastoviglie ecco come si apre semplicemente così in modo che si possa andare a pulire perfettamente dappertutto Inoltre vediamo che tutti questi modelli hanno la battuta, ovvero c'è questa parte sporgente centrale che assicura la chiusura perfetta, questo chiamiamolo dente centrale serve proprio per assicurare la battuta, ovvero il filo perfetto durante il taglio. Persino queste più piccole hanno il dente di battuta. Questi manici in nylon permettono alle forbici di essere leggere e molto maneggevoli. Spero che le troviate interessanti. Se vi interessano eh, trovate queste forbici e molte altre sul nostro sito elettronicadidattica.com Ecco qui, rivediamo ancora i modelli. Vi aspettiamo per i prossimi video, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, Elettronica Didattica, e non dimenticate di visitare il nostro sito, elettronicadidattica.com Ciao a tutti, ci vediamo per il prossimo video.